Grazie presidente. Eh, ringraziamo di aver presentato questa mozione e annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolineando quanto Fabrizio Frizzi sia stato anche importante perché è entrato nelle case degli italiani e molti gli hanno voluto bene. L'abbiamo visto anche la, abbiamo visto la grande manifestazione da parte di tutti i cittadini romani. Abbiamo visto le persone quanto a lui sono state vicine, io credo che oggi eh, il fatto che l'Assemblea Capitolina, per cui Roma, visto che noi rappresentiamo anche la città, eh, dedichi questa attenzione e eh, voglia riconoscere eh, questa persona che, come è stato detto, è stata, è stata una persona generosa, una persona comunque in qualche modo anche semplice eh, e nel ruolo, nel ruolo che comunque lui aveva non è semplice, insomma, trovare persone che eh, manifestino in qualche modo Alcune virtù, alcune virtù importanti per cui noi voteremo favorevole perché sappiamo che è giusto farlo grazie Presidente